Salve a tutti, mi chiamo Enrico, sono chef di professione. Faccio questo video per recensire i corsi della Digilo Academy che ho acquistato: eh, pasticceria a grandi lievitati da forno, croissant, cornette, eccetera. E monoporzione che mi, mi ha aiutato soprattutto tanto per, per quanto riguarda la ristorazione nel mio campo, nel mio settore. Eh, parlando dello chef, persona competente che spiega passo passo nei minimi particolari, eh, cercando di far capire al meglio il um, concetto di base, i concetti di base che aiutano poi nella creazione del prodotto, del prodotto finito. Ehm, ricette, provate, riprovate, tutte funzionanti eh, e eh, un grosso aiuto da parte sua nel capire come poter modificare la ricetta per avere un determinato tipo di prodotto eh, la creazione da, da zero, partendo da zero di una ricetta come fare, eh, le, i, le varie spiegazioni sugli utilizzi della farina burro, eh, grassi e... Eh, Quant'altro anche il lievito naturale di birra, persona molto competente, quindi, come ripeto, e consiglio almeno per quanto mi riguarda, per i corsi che io ho acquistato, li consiglio a tutti che siano professionisti e non. E soprattutto per avere a che fare con delle persone fantastiche come lo chef Andrea e tutti coloro che lavorano con lui nella Digilio Academy quindi consiglio a tutti vivamente di acquistare i loro prodotti un saluto a tutti